Iniziato, fioi. Chak. Ragazzi, chak eh? <ride> <che> è? Chak. Chak. Chak, 1 2 3, chak. Chak. azione. 3 2 1, azione. Chak. 3 2 1, chak. ok tranquilli tranquilli vai Vabbè, <ride> <ride> io ma un Ho sbagliato forca punto... Sì. Non uscire a distruggere nostra Non riuscivo a distruggere la nostra trappola di cose... Non riuscivo a distruggere la nostra trappola Non riuscivo a distruggere Stop! Che mi viene da ridere! <ride> ho pensato anche qualcuno ho sbagliato! Eh! Stop, perché mi ero messo così. Diciamo che siete andati avanti, tipo lui non si vede. Le, le rifacciamo un attimo? Perché non so, vi faccio vedere così capite. Si trovò nella gora del Vietnam. Siete pronti? Tentava di andare da un gruppo di stupratori. Sì, stupratori, molto c'entra. Allora. È già siete pronti? Seri? Aspetta. Cac! Stop. Poi si sono visti comunque.